fa piacere insomma sia l'espressione di parere favorevole da parte degli uffici che diciamo, il fatto che le forze di minoranza convengano con la gravità della crisi che richiede un'ulteriore estensione rispetto a quanto previsto appunto già dall'81 2020 che porta al 31 12 2021 quindi le osp covid due mesi in più poi sarà il governo dovrà eh, valutare eh, se proseguire nell'azione anche con le deroghe o meno eh, per tornare su quanto diceva il consigliere Velozzi, non critico il governo la mia è un'esortazione semplicemente a riflettere sulla durata perché la durata è importante per gli investimenti probabilmente eh, diciamo, le deroghe non sono state sufficienti quindi spero che nella prossima modifica eh, decreto si tenga conto di un, di un periodo utile agli investimenti necessari per poter salvaguardare le attività produttive. e Annuncio alla Presidenza che se approvato eh, questo emendamento naturalmente rinuncerò al successivo che era più restrittivo e ho tenuto solo in alternativa a questo.